Eccoci qua, riprendiamo il nostro discorso sulla modellazione dei processi attraverso activity Diagram, okay? Quindi facciamo il punto su ciò che abbiamo già visto martedì scorso. Abbiamo visto che eh, un processo, ossia una sequenza di azioni che vengono svolte con certe regole sotto la responsabilità di certi diciamo così, responsabili, attori che devono condurre, che ne hanno eh, l'onere di, di garantire che vengono portati avanti, si possono sintetizzare e rappresentare attraverso questi activity diagram in UML. Activity diagram di cui abbiamo cominciato a vedere gli elementi sintattici principali, adesso cogliamo l'occasione per vederli anche sul tool hashtag. Per cui in questo caso, quando facciamo modellazione dei processi, decideremo di creare un tipo di diagramma diverso, che sarà un diagramma delle attività. All'interno del diagramma delle attività, gli strumenti che abbiamo a disposizione per costruirlo sono diversi ovviamente, sono quelli specifici del diagramma delle attività. E quali sono gli strumenti che abbiamo visto finora? Finora sono il nodo di partenza e il nodo di arrivo. Quindi ogni processo inizia sempre specificando il nodo di partenza che è il punto in cui viene generato il token quando è necessario elaborare una nuova richiesta di esecuzione di quel processo e il nodo terminale che è quello che si mangia il token e dichiara che quella, quella specifica attività è stata conclusa. Queste varie attività sono composte da azioni l'azione è rappresentata da un rettangolo vi ho detto con i bordi arrotondati e le azioni tra di loro sono collegate da regole o vincoli di tipo diverso il nodo iniziale l'azione il nodo finale poi il vincolo eh, più semplice è quello ho detto control flow, cioè il sequenziale, il flusso sequenziale di controllo, per cui io parto da un nodo iniziale e svolgo prima questa azione, poi da, dopo questa azione svolgerò la seconda, poi svolgerò la terza e infine termino il processo. Quindi, esecuzione sequenziale delle varie azioni dove il significato che attribuiamo è... Che l'azione 1, qui si chiama azione 1, può iniziare, non deve, non inizia, può iniziare solamente dopo che l'azione 0 è terminata. Quindi sicuramente l'azione 1 non inizia prima. Deve aspettare che l'azione 0 venga compiuta fino in fondo. Poi può darsi che l'azione 1 inizi subito dopo, un millisecondo dopo, può darsi che rimanga in attesa per una settimana, un mese. Dipende ovviamente da chi è responsabile di quell'azione, ma quello che è certo è che se rimane in attesa per una settimana non è perché sta aspettando dei dati o sta aspettando delle informazioni, perché sarebbe pronta per essere eseguita in qualunque momento. L'unica condizione affinché azione 1 sia eseguibile possa essere eseguita è che azione 0 sia terminata. Fine. Questo è ciò che dice questo diagramma. Se ci fossero altre condizioni, beh, allora il diagramma non va bene. Bisogna fare in modo che qui il token non gli arrivi se non si sono verificate le altre condizioni. Ma quando arriva il token, vuol dire che tu sei libero di andare. Puoi andare o no, dipende da te. Puoi essere più o meno bravo a andare velocemente. Quindi, eh, è lecito per l'azione 1 partire subito è lecito aspettare se aspetta è per scelta sua e non per vincoli esterni se è per vincoli esterni lo dobbiamo modellare rilassamente, ad esempio con un joy. Eh, dopodiché una volta che l'azione 1 è partita ci può mettere un certo tempo per elaborare la richiesta stessa l'azione, l'attività che deve fare Prima o poi terminerà ovviamente, quando termina rilascia il token il quale poi prosegue verso, in questo caso, l'azione 2. Quindi questa è la semantica molto semplice della sequenza. L'altro tipo di costrutto che abbiamo visto invece è quello del parallelismo. Quindi supponiamo che dopo azione 0, azione 1, azione 2, si sì, debbano essere svolte entrambe, ma non necessariamente nello stesso ordine. Allora io, prima di finire il processo devo aver fatto sia azione 1 che azione 2, i quali per partire devono seguire l'esecuzione di azione 0. Allora in questo caso posso dire che azione 1 e azione 2 sono in una regione parallela. Cioè sono compresi tra un punto di biforcazione e un punto di congiungimento, tra un fork e un join. Qui avete le icone per il fork e per il join, vedete che quella del fork, oltre a chiamarsi fork node, ha una freccia che entra e più frecce che escono, il join ha più frecce che entrano e una sola che esce. Quindi in questo caso si dice che dopo l'azione 0 arrivo al punto di fork e dal punto di fork vado all'azione 1-azione 2. Azione 1-azione 2, quando terminano portano il token al punto di join il quale poi può far proseguire il processo, in questo caso facciamo terminare. Quindi qui dal punto di vista di azione 1 azione 2, non cambia nulla come regola generale, cioè l'azione 1 e 2 può partire quando riceve il token. Può partire, può aspettare, la stessa cosa che abbiamo detto prima. La differenza è che nel momento in cui termina azione 0, arriva un token sull'azione 1 e un altro token sull'azione 2. Quindi entrambe possono partire in qualunque momento da lezione avano, dopo il termine di azione 0. Questo possono partire in qualunque momento comprende almeno tre casi, quello in cui effettivamente partono insieme, e quindi vadano avanti veramente in parallelo in modo concorrente, quello in cui prima venga eseguita l'azione 1 e dopo l'azione 2, o viceversa prima l'azione 2 e dopo l'azione 1. Noi ciò che stiamo dicendo qui è che non ci interessa in che ordine, con che tempistica vengono eseguiti, a noi interessa sapere quando entrambe abbiano finito il loro lavoro. Se finisce prima azione 1 o finisce prima azione 2, non ci dà differenza. Quello che sappiamo, che dice questo diagramma, invece è che azione 1 può partire fregandosi di ciò che sta facendo azione 2, non ha bisogno di nessuna informazione su ciò che sta facendo azione 2, se no non sarebbe indipendente nella sua esecuzione e viceversa ovviamente per azione 2 possono essere eseguite separatamente, indipendentemente, senza sapere nulla l'una dell'altra tutte solamente devono riferire quando hanno terminato il proprio lavoro l'ordine di terminazione non è neanche detto che sia l'ordine di avvio nel senso che potrebbe partire prima azione 1 e dopo azione 2 poi azione 2 magari è talmente veloce che finisce prima che azione 1 finisca non c'è problema, non c'è... Non stiamo obbligando queste cose ad andare in parallelo. Stiamo dicendo che non abbiamo bisogno che vadano in sequenza, in nessuna sequenza particolare. E quindi in particolare potrebbero anche andare in parallelo. Eh, quindi questi sono i due costrutti che abbiamo visto finora. Serie e parallelo. Noi abbiamo visto nelle slide separatamente la spiegazione del fork e la spiegazione del join. Però è molto frequente costruire diagrammi di attività strutturati, nel senso che ad ogni fork corrisponde un join. E sia facilmente identificabile la regione del processo in cui possono avvenire attività parallele ma al di fuori di questa regione, se pensate di mettere una scatola nera no, sopra la zona che ho selezionato, eh, questo è un processo sequenziale, fatto di varie fasi, alcune fasi, diciamo così, al loro interno possono avere del parallelismo. Se questo è facilmente identificabile perché abbiamo a un certo punto un fork che si biforca un certo numero di volte e poi un join che va a raccogliere la fila di tutti sarebbe più complicato se noi avessimo un'altra azione qui al momento non so neanche come disegnarla che poi non partecipa alla join e va avanti da un'altra parte eccetera, no, poi adesso non so come fare a ricongiungerla perché mi mancano ancora degli elementi per nel grafico. Allora, in questo caso Azione 4, non so più dirti se sia dentro o fuori la zona parallela, non esiste più un concetto di dentro e fuori perché il limite di ingresso e uscita non è più mio. Quindi noi cercheremo quasi sempre, praticamente sempre, tranne un paio di eccezioni che ci servono per modellare delle condizioni di anomalia, di errore o di timeout, ma vedremo. Eh, cercheremo sempre nei casi normali di usare questi due simboli sempre a coppia come fosse aperta parentesi e chiusa parentesi anche se non è un obbligo sono due simboli indipendenti la regola di funzionamento del token del join e del fork si possono applicare indipendentemente dal fatto no, che, eh, che ci sia il corrispondente dell'altra parte o che siano ben bilanciati è una scelta nostra di modellazione chiara, pulita Ok, questo è il riassunto delle puntate precedenti. Andando avanti, quali sono i. Pardon, questa, fare il suo show. Eh, quali sono invece gli elementi aggiuntivi? Allora, lo accennavo già negli ultimi due minuti della lezione scorsa, ci manca uno strumento che ci permetta di condizionare l'esecuzione di una porzione o di un'altra del processo in funzione di che cosa succede. L'altra volta facevamo l'esempio del processo di iscrizione all'università, beh, a un certo punto, se lo studente è italiano o è straniero, succedono cose diverse, perché i documenti che devi presentare sono diversi. Se lo studente arriva dal Politecnico, arriva da un'altra università, anche, no, le procedure sono diverse. Se è già laureato di primo livello, oppure no, che eh, allora deve fare l'antice, tutte queste cose complicate, eh, allora anche lì la procedura è diversa. Se, se, se, se... Cioè, io ho un processo che deve prevedere molte strade alternative. Stiamo sempre parlando di iscrizione. Alcune fasi sono comuni, altre fasi sono diverse, ma questa diversità la scopro solo a metà strada. Non la conosco, già, non la conosco ancora prima. Non sto dicendo ho un processo per l'iscrizione degli italiani, un processo di iscrizione per gli stranieri. No. Sto dicendo, perché vorrebbe dire che già il token sa dove nascere, se nascere di qua o nascere di là. Ma quando mi arriva una persona, io non posso sapere se gli devo applicare il processo italiano o il processo straniero. In base a cosa lo so. Devo almeno acquisire i dati. Allora poi dopo decido. Quindi decido sulla base di dati che ho già acquisito durante il processo stesso. Quindi sono un processo unico che si può articolare in strade diverse in funzione di informazioni diciamo, acquisite durante il processo stesso oppure disponibili in un certo senso durante l'esecuzione del processo. Magari non è un'informazione che ho chiesto alla persona, ma è un'informazione che comunque ho nel mio sistema. Allora, abbiamo bisogno di uno strumento che permetta di fare dividere il cammino del token, decidere se mandarlo di qua o di là, se svolgere un'attività oppure no. E ehm, di fatto questo ci serve per modellare tre tipi di casi. Il caso in cui alcune operazioni siano opzionali. Se ricadi in questa condizione, tutto questo non lo devi fare. Se invece ricadi in quell'altra posizione devi fare anche questa attività. Pensate a so, chi si iscrive arrivando ad un'università diversa deve presentare certificati di laurea e tutte queste cose della propria università di provenienza. Chi invece iscrive al Politecnico non ha bisogno di farlo perché il Politecnico già lo conosce. Quindi c'è una fase che può essere svolta, necessaria, richiesta, oppure non necessaria del tutto questo è il primo caso attività azioni opzionali oppure azioni alternative a seconda di questo caso oppure di quell'altro caso devi fare cose diverse devi sempre fare qualcosa in entrambi i casi ma le cose che devi fare sono diverse oppure con questo stesso meccanismo riusciremo anche a modellare la ripetizione cioè che un'azione si possa ripetere più volte perché sempre un se ripetere. Se ho bisogno di ulteriori dati, allora ripeto una parte del processo. Quindi con lo stesso costrutto sintattico copriamo questi tre casi. Azioni opzionali, azioni in alternativa, oppure azioni ripetute. O gruppi di azioni ripetute, chiaramente. Allora, come si eh, rappresentano queste informazioni? Beh, innanzitutto, io devo avere sempre la possibilità di sapere da che parte deve andare. Il processo a un certo punto arriva ad un bivio. E quando arriva al bivio, il processo deve sapere in quel momento, nel momento in cui il token arriva al bivio, deve sapere da che parte andare. Come fa a sapere da che parte andare? Beh, le varie strade, le varie biforcazioni, le varie alternative in uscita dal bivio sono etichettate ciascuna con una cosiddetta guardia. Una guardia che cos'è? Un'espressione, un'espressione booleana, che deve essere vera o falsa, per cui il token arriva a un bivio, vede tante strade diverse, calcola l'espressione guardia di ciascuna delle strade e se sono fatte bene queste guardie ce ne sarà una vera e tutte le altre false, se no abbiamo sbagliato a inventarcele e allora il token prenderà la strada che corrisponde alla guardia vera graficamente lo rappresentiamo attraverso un rombo una scelta un rombo è un elemento in cui il cammino si biforca o si divide in più strade in questo caso sono due, potrebbero anche essere più di due però a differenza del fork in cui entra un token e ne escono due qui entra un token e ne esce uno il quale esce a sinistra oppure a destra esce dal ramo vero, la cui guardia è vera, la cui porta è aperta la cui guardia lascia passare quindi in questo caso il token arriva in questo blocco e si chiede si chiede eh, sono nel caso ops, sono nel caso quick order oppure no? In questo caso facciamo finta di sì, allora il token prosegue da, da questa parte. Se invece non fossimo nel caso quick order sarebbe proseguito dalla parte opposta. Il nodo di scelta non è un modo in cui avviene la lavorazione, non c'è nessuno che fa delle cose, lì. dobbiamo pensare che nel momento in cui il token arriva al nodo di scelta, il sistema informativo abbia già le informazioni disponibili sulle basi delle quali calcolare la guardia, cioè deve lavorare su dati che ho già chiesto prima, che ho già raccolto prima. Non posso chiedere in quel momento, quello non è il momento in cui chiedo all'utente cosa vuoi fare. Magari ho chiesto prima all'utente cosa vuoi fare, oppure di che nazionalità sei, e poi sulla base di quel, del dato che ho già raccolto decido. Nel, immaginiamocelo così, nel nodo di scelta il token non si ferma. Passa è un nodo di passaggio. Veloce. Si ferma il tempo minimo indispensabile per calcolare la guardia, andando a prendere i dati che ci sono. Ok? Quindi il vincolo che abbiamo è essere sicuri che nel momento in cui arrivo qua io sappia già dire, nel senso che abbia già tutte le informazioni che mi servono per poter dire che parte proseguire. seguire. Queste due non sono due alternative che l'utente può fare. O può fare questo o può fare quell'altro. Sono due alternative che il sistema può offrire, ma l'utente deve fare quello che il sistema gli richiede. Sembra che abbia detto due volte la stessa cosa. Guardiamo chi è il soggetto. L'utente vedrà solo questa scelta se il sistema lo fa passare di qua, e quindi è obbligato a fare questa. Oppure vedrà questa scelta, quella di destra, se il sistema lo fa passare da destra, che vedrà solo questa, quindi questo blocco si chiama scelta, ma non è la scelta dell'utente che può scegliere cosa fare, è la scelta del sistema, il quale decide quali attività imporre, diciamo forzare, come questo processo deve di deposizione. <coughs> Vediamo poi come modellare invece i casi in cui sia l'utente e può scegliere. Ma qui in questo caso, visto che il sistema deve già decidere da che strada andare prima di andarci, e non è mai una volta che è partito da questa strada l'utente non può che fare questo, non può decidere, ah ma io in realtà faccio l'altro. No, me lo dovevi dire prima, perlomeno sulla base delle informazioni precedenti non lo puoi fare. Quindi questo è il blocco di scelta. L'importante è che tutti gli archi uscenti siano etichettati con una appunto, guardia, la guardia è qualche cosa di cui posso dire se è vero o falso. In questo caso qui order è, è qui, provi, proveniamo dalla pro, da parte precedente di processo in cui ho ricevuto un ordine, allora è un ordine per spedizione rapida oppure spedizione normale. E questo sarà un dato che ho raccolto che nel modello concettuale ci sarà, se nel mio modello concettuale ho un concetto ordine, sicuramente ci sarà un campo che dice veloce, rapido oppure non rapido, ad esempio. Oppure magari il fatto che l'ordine sia rapido dipende dall'utente, non dall'ordine. Per cui se io sono un utente premium, i miei ordini vengono spediti sempre per espresso. E quindi questa proprietà quick order la vado a vedere andando a vedere la qualifica dell'utente che ha fatto l'ordine non necessariamente dello singolo ordine, ma in ogni caso, ovunque sia, è un'informazione che deve essere calcolabile andando a vedere il modello concettuale, andando a vedere le informazioni che ci sono nel modello concettuale e che sono state raccolte precedentemente a questo rombo, a questo nodo di scelta. Okay? In tutti gli archi uscenti, normalmente, deve esserci una guardia, al più in uno, Può esserci una clausola else che dice: vabbè, se nessuna delle precedenti, nessuna delle altre era vera, allora fai questa. Quando ci sono solo due uscite, va bene così. Quando ci fossero tre uscite, devo mettere almeno, due, almeno su due uscite una guarda, un'espressione che mi dica quando quella strada è valida, e poi la terza può avere la sua guardia oppure l'else Queste condizioni devono essere scritte bene perché il token non può morire lì. Cioè, non devo mai costruire nessun caso in cui tutte le guardie uscenti sono false. Se non scusate, che, che fa? Arriva lì, è successo. Non sono ancora da trofino, il tocchè non viene distrutto, però non può rimanere a, mar a marcire lì nell'ordine nel di scelta e non poter andare avanti. Ah, quindi è un errore costruire delle guardie che possono essere tutte false. Così come un errore costruire delle guardie che possono essere in cui ve ne possa essere più di una vera contemporaneamente. Perché anche lì il tocca arriva lì, vede due strade di uscita vere e da quale va può andare solo a una parte. Quindi, quindi dobbiamo eh, essere sicuri, diciamo così, di valutare tutte le alternative possibili in modo esaustivo e in modo eh, escludente, in modo che una escluda l'altra. Una volta che ho separato i flussi di elaborazione, anche qua potrei voler ricongiungerli. Magari a seconda che sei nel Politecnico o un altre università, devi presentarmi in documenti diversi, poi però il bollettino lo devono pagare tutti. E quindi da un certo punto in avanti poi si ritorna a fare le cose uguali per tutti. Quindi questa alternativa a un certo punto si ricongiunge in un flusso unico che di nuovo vale per tutti. Allora serve qualche cosa analogo al join, ho fatto diverse strade alternative e poi mi ricongiungo e da qui in avanti proseguo in un modo solo. Non posso usare ovviamente il simbolo di join, no? perché immaginate di mettere un join qua sotto, si blocca il processo, perché se il join qua sotto, sotto questi due blocchi, aspetta di ricevere due token, e ne arriverà solamente uno, o, di, o a destra o a sinistra, o da destra o da sinistra quindi non va bene, serve un blocco meno rompiscato del joint. graficamente si usa ancora il rombo ma è un rombo leggero questo questo è un rombo, sarebbe un punto che viene chiamato di eh, convergenza, tante volte non è neppure un nome perché non è, non è così importante, non fa nulla lui, è un rombo quindi usiamo lo stesso simbolo del blocco di scelta in cui però abbiamo più frecce entranti e una sola uscente. Cosa fa quello? Niente. Nel senso che lo lascia passare il token. Se gli arriva il token da sinistra, lui lo lascia passare e prosegue da sotto. Se gli arriva il token da destra, lo lascia passare e prosegue sotto. Qui il token non si ferma, non deve pensare, ne pensare, né calcolare nulla, né attendere però mi permette di fare in modo che da questo momento in avanti il flusso di esecuzione del processo sia di nuovo univoco e non sia dipendente dalle condizioni dell'alternativa che avevo in precedenza, dalle condizioni della scelta che ho compiuto in precedenza. Anche qua in un processo strutturato la scelta e il ricongiungimento vanno di pari passo. una scelta, poi sviluppo le varie alternative e poi mi ricongiungo per poter concludere il processo oppure andare avanti in modo sequenziale sul processo stesso eh, vabbè, qui c'è l'esempio di prima arricchito dall'uscita di scena del token che è arrivato qua immediatamente senza chiedere permesso se ne esce quindi i punti in cui il token può sostare sono solamente il join e le azioni nel for e negli rombi il token non si ferma mai è sempre di passaggio Questo era, diciamo, una scelta, ma una scelta fatta dal sistema. Sulla base di informazioni precedenti, l'utente diciamo, non, non percepisce questa scelta. Mi viene presentata questa alternativa. Io vado lì in segreteria, mi chiedo delle cose e poi dicono adesso mi devi portare questo certificato. Per me è normale, è l'unica cosa che io vedo. Non so neanche non mi interessa, io token in tal dei tali, che a un altro token verranno chieste, a un altro utente verranno chieste delle cose diverse. Non la percepisco neppure il fatto che ci sia una scelta. Eh. Viceversa, esistono dei casi in cui l'utente a un certo punto potrebbe decidere di fare cose diverse. Ad esempio potrebbe decidere di fare un pacco regalo oppure di mettere un biglietto d'accompagnamento nell'oggetto nell che viene spedito. Ma lo decide autonomamente. Allora io potrei modellare questo in due modi. Il primo modo è chiedere preventivamente all'utente che cosa vuoi fare. e dopo presentargli, diciamo così, la possibilità di fare solo la cosa che ha scelto. L'alternativa è dare all'utente la possibilità di fare entrambe le cose possibili, ovviamente una sola per la poterà Poi praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che io sulla videata ho sia i dati da inserire per il caso 1, sia i dati da inserire che per il caso 2. A seconda che poi schiaccia di qua o schiaccia schiacci di là, fa una cosa diversa. Ma lo vengo a sapere solo dopo che l'ha fatto. Lui lo poteva fare, aveva le opportunità aperte entrambe. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema informativo sa che a un certo punto l'utente può fare cose diverse. Quindi in qualche modo si deve predisporre. affinché ciascuna di queste opzioni possa essere fatta. Come si può fare a modellare questo? Vabbè, con questa forma, in cui io abilito con un token le due azioni diverse. Arriva il token, diceva il token, si ferma lì, può rimanere in attesa anche per molto tempo. Poi sarà l'utente che con la sua azione magari fa questo, e se fa questo l'utente decide di non fare l'altro. E rimarrà un token morto qua ad invecchiare. Quindi nel momento in cui la scelta viene compiuta dall'utente e il sistema informativo lo viene a sapere dopo, allora la vita è più complicata per il sistema informativo, il sistema informativo si deve predisporre a priori a tutte le alternative possibili e poi una andrà avanti, una di queste, un certo numero di queste, tendenzialmente una, ma non è, non è obbligatorio che sia proprio una, potrebbero essere due, ma diciamo, una alternativa viene portata avanti dall'utente e altre non vengono, le altre strade, pur essendo predisposte, non vengono sfruttate. Allora per far questo io devo abilitare, rendere disponibili più, più azioni dando il token a ciascuno di queste. Um. Ops, ho, fatto. ho saltato, ho schiacciato il tasto sbagliato. Allora, questo lo riprendiamo poi eh, lo riprendiamo poi su qualche esempio perché in generale è difficile da raccontare e poi ci serve con un altro costrutto per limitare i danni. Allora proviamo a, a usare questi costrutti che abbiamo visto finora ad esempio per modellare il nostro esempietto tratto dal tema d'esame dei, dei trasporti dei biglietti mm? eh, cerchiamo di darci la regola io ho citato un paio di volte il concetto di processo strutturato che intuitivamente è un processo ordinato senza giri, senza ehm, frecce che vanno avanti in modo troppo compl complicato ma eh, formalmente lo possiamo definire come un processo in cui ci sia sempre un punto d'ingresso e un punto di uscita per ciascuna azione o per ciascun gruppo di azioni. e che quindi a ogni fork ci sia una joy corrispondente e ad ogni scelta ci sia un punto di, una, una ricongiunzione corrispondente eh? che si corrispondano a una joy. Poi questo, questi costrutti, fork e join e scelta di congiungimento, possono essere tranquillamente annidati uno dentro l'altro. Ah, non c'è nessun problema in questi termini. Qui in questo esempio se andiamo a mettere insieme i disegni che abbiamo visto nelle slide precedenti, vediamo che c'è un grosso blocco parallelo che inizia qua e termina qua sotto. E poi c'è un blocco di scelta, che è questo qui, a sinistra, sulle modalità di spedizione, che è totalmente annidato all'interno del ramo sinistro del blocco parallelo. Quindi, io ho una scelta che inizia e finisce totalmente all'interno di uno dei rami del parallelo. Non è che per... io posso... Facciamo questo gioco. No, non lo facciamo perché non me lo fa fare. Ehm... Facciamo questo gioco. Se io cancello qua una scelta con un punto di ingresso e un punto di uscita, io metto un blocco ipotetico che nasconda ciò che c'è qua dentro, Torno indietro e vedo semplicemente due rami paralleli, fork e che devono essere portati avanti entrambi. Poi uno di questi blocchi è al suo interno e articolato con una scelta. Questo a sua volta lo posso mettere dentro una scatola più grande che vada a intercettare il punto di inizio e il punto di fine della scelta. Allora a questo punto, se faccio così, cosa vedo? Che il mio processo è fatto di tre azioni solamente in sequenza. La prima là in alto, questa grande, che poi al suo interno è articolata, e l'ultima. Ma se un processo è strutturato io questo gioco lo posso fare sempre. Sostituire gruppi di nodi con un nodo solo, gruppi di azioni con un'azione sola. L'unico vincolo che mi devo dare è che quando costruisco un'azione sola, l'azione deve avere solo un punto di ingresso e un punto d'uscita. Non potrei fare una cosa di questo genere, tagliare qui, che so, dividere così. Questo sarebbe un'azione che ha due ingressi, uno da qua, uno da qua un'uscita qui, un altro ingresso qui e un'altra uscita qui non posso dire questa è un'azione che al tuo interno si articola non è un'azione, ha una troppo ingresso e troppo uscita, di blocco azione ha un ingresso e un'uscita appunto ok? quindi avere seguire un certo ordine o la strutturazione dei processi mi permette proprio di fare questi ragionamenti diciamo anche gerarchici. Analizzo un pezzo per volta e poi questo pezzo quando guardo il diagramma nel suo insieme posso anche non guardare più come è fatto a livello di dettaglio. Quindi mi aiuta sia a disegnare diagrammi ordinati ma soprattutto a disegnare diagrammi facilmente comprensibili e digeribili un pezzo per volta. Um. Allora, la filosofia con cui creiamo questi diagrammi deve soddisfare due esigenze nostre, che sono costanti sempre, ma lo si vede soprattutto parlando dei processi. Una, un'esigenza descrittiva, cioè cominciamo a descrivere come si svolgono le azioni. Tante volte vado a catturare o disegnare dei processi che già ci sono, non mi sto costruendo da zero. Voglio informatizzare o migliorare un processo che già c'è, magari non in forma totalmente gestita, o totalmente informatizzata. Quindi il primo passo è cominciare a rappresentare l'esistente. Il secondo passo è di invece prescrivere, decidere ordinare, vincolare ciò che dovrà fare il sistema quindi un buon modello di processo fa entrambe le cose da un lato spiega come si svolge il processo e dall'altro ha al suo interno la specifica dei vincoli, delle regole che il sistema informativo dovrà implementare a volte queste regole e questi vincoli che io imporrò al sistema informativo potranno essere diversi magari rispetto a quelli di un processo che veniva gestito, diciamo in modo manuale o in modo cartaceo. Pensate al parallelo. Allora, fare due cose. In prendere una pratica, a un certo punto, questa pratica di andare a tre uffici e aspettare che tutti e tre terminino di esaminarla. Non ha particolare difficoltà nel mondo digitale. Nel mondo del cartaceo, invece, sarebbe più complicato. Perché fogli di carta, questo fascicolo, sta cartella, o la fotocopi, e poi una volta che l'hai fotocopiate non sai più come metterla insieme, oppure normalmente la dai all'uno, poi quando il primo termine la dà al secondo, quando il secondo termine la dà al terzo. Quindi i processi non formatizzati tendono a non avere quasi mai un costrutto parallelo, cioè ad avere in realtà più vincoli di quanto non sia strettamente necessario perché ho il vincolo di un oggetto fisico che deve spostarsi, e quindi non può essere clonato come il nostro token, così facilmente. Quindi, è un solo esempio, per dire che a volte il processo che dovremmo far gestire attraverso il sistema informativo sarà diverso, tendenzialmente più flessibile, rispetto al processo cartaceo ma allo stesso tempo magari anche più rigido, più rigido nel senso che impone più strettamente delle regole. Se io un modulo, lo compilo e dimentico un campo, oppure lo compilo sbagliato, ma il modulo va avanti lo stesso, poi magari mi chiamano per integrare o manco un pezzo, eccetera. Il sistema se informativo se non ho quell'informazione non vado avanti, l'attività non si conclude. Um. Quindi, in qualche modo, ciò che si dice è che non esiste il sistema informativo che informatizza un processo esistente così com'è. Adottare un sistema informativo implica sempre ripensare i processi, sempre ripensare le scelte che sono state fatte. Capire quali abbiano ancora senso, quali siano vincoli reali, quali siano solamente abitudini, consuetudini, e rifare delle scelte nuove in vista di una nuova modalità di gestione. Si vedono, purtroppo, molto spesso, e si parla quando parliamo di enti pubblici o di grandi aziende, tante volte succede, mettere in campo dei sistemi informativi che a livello di processo cadono in uno dei due grossi errori, uno è primo grosso errore possibile, chi ha progettato il processo del sistema informativo non aveva idea del processo reale, l'ha progettato a tavolino perché lui sapeva, perché lui sa come le cose dovrebbero essere fatte, lui o lei o loro, ecco per carità, e quindi Arriva un sistema che non fa quello che dovrebbe, che non segue gli utenti nelle loro attività quotidiane, che rende impossibile agli utenti fare ciò che devono fare, perché il loro processo reale in realtà è diverso. Magari le azioni ci sono tutte, i blocchi, ma le frecce sono sbagliate, non ti permettono di fare certe cose. Um, vi faccio un esempio, roba dell'ultimo mese, mese e mezzo qua al Politecnico, non un mese, è successo a giugno. Noi avevamo un sistema in cui eh, noi come docenti dobbiamo caricare le pubblicazioni scientifiche che facciamo. E vabbè, c'era un mostro, nel senso che è un sistema bruttissimo, in cui, che avevamo da qualche anno, eh, in cui vabbè l'avevamo cominciato a conoscere e continuando a odiarlo però perlomeno riuscivamo a gestirlo. E la pubblicazione è un suo processo. Cioè non è una cosa che la inserisco e basta. No? Perché eh, tu hai l'informazione che magari un articolo viene pubblicato, viene accettato a una certa data. Poi dopo avrai la versione finale, perché ci hai ancora lavorato, prima di.. Ti, praticamente ti dicono guarda, il tuo articolo è accettato, mandami la versione definitiva entro un mese. E allora la versione definitiva puoi ancora cambiare qualcosa. magari il titolo forse a volte lo ritocchi, la descrizione, ma sicuramente il testo è cambiato. E poi dal momento in cui l'hai completato e mandato la versione definitiva, magari possono passare dei mesi, a volte anche più di un anno, prima che poi questa versione vada a stampa, su carta. Ma in realtà oggi quasi tutti gli editori, prima di andare a stampa su carta, vanno a stampa online. Allora, nel momento in cui va a stampa online, tu puoi già avere delle informazioni in più, ci sono dei codici numerici ormai standardizzati, il codice DOI, si chiama. Per tutte le pubblicazioni online o cartacee, a un certo punto tu avrai questo codice e puoi citarlo, avrai un link a cui farlo vedere, farlo scaricare, eccetera. Eh? Quindi una serie di fasi. Eh, il sistema precedente ti permetteva di fare una cosa. No, allora, il sistema precedente non capiva bene tutte queste fasi, ma ti permetteva di salvare un prodotto, lui chiamava prodotto, una pubblicazione in uno stato che chiamava definitivo in corso di stampa. No? Che ovviamente se lo facciamo un'analisi grammaticale, se è, se è in corso di stampa, in corso di cozza un poco col concetto di definitivo, no? Cioè, se c'è una cosa ancora in corso non è finita. Comunque era chiamato così questo stato. Cosa aveva di buono questo stato? Che essendo definitivo veniva pubblicato. E quindi pubblicato vuole anche dire, poi voi intanto vedete i ranking delle università sui giornali. Ecco, questi dati qua vengono trasmessi al Ministero, il quale poi ci fa le statistiche. Di un articolo che è già stato formalmente accettato e quindi può contare. Semplicemente non è ancora su carta, perché devono passare una certa serie di passaggi. Ma essendo, quindi, essendo definitivo veniva contato, veniva pubblicato, pubblicizzato, eccetera. Essendo in corso di stampa era lecito ancora andare a modificare per aggiungere delle informazioni via, via che ne avevi. A un certo punto avevi il dono, a un certo punto avevi la data di pubblicazione, a un certo punto avevi il numero di pagine, man mano che lo sapevi lo progetto. A un certo punto, quando hai anche la data di pubblicazione, vuol dire che ce l'hai in mano su carta, allora lo chiudi, in stato definitivo davvero. E da quel momento in poi non lo puoi più toccare. Il ecco, sistema nuovo Invece questa cosa qua non ce l'ha più. Nel senso che una volta che tu carichi una cosa, o lo salvi come bozza o lo salvi come definitivo. Fine. Non sto a dirvi che chi ha fatto il sistema nuovo è lo stesso ente che aveva fatto quello vecchio, perché se no ci intristiamo tutti troppo. Ma sicuramente, visto la complessità del processo, al momento non sappiamo come comportarci. Tu lo salvi in stato definitivo subito, quando non hai ancora tutte le informazioni, e poi non lo puoi più modificare. In realtà puoi, però, devi chiamare o andare a mettere al tizio che a mano te lo sblocca, ti, ti, ti odi da solo, ti fai odiare. Oppure aspetti un anno prima di caricare, il fatto che sembra che per un anno nessuno faccia niente. Allora, questo è un classico esempio di chi ha inventato un sistema informativo non solo senza tener conto del processo reale con cui viene gestita la pubblicazione, in questo caso, ma possiamo fare un milione di esempi, ma neanche tenendo conto di come veniva gestita nel sistema precedente. E questo è un problema. L'altro grosso problema che ho citato, in cui si può appunto sballare completamente un processo del sistema informativo, è cercare di replicare pari pari i processi esistenti, se cioè, da un lato è, io faccio un processo senza andarmi prima a studiare le esigenze sul campo di chi lo deve utilizzare, di chi lo deve gestire, dall'altra parte invece vado a farmi schiavizzare da chi gestisce i processi attualmente, di chi gestisce quell'attività attualmente e quindi cerco di replicare, modellare in tutti i minimi dettagli ciò che avviene adesso. E questo, normalmente ci sono pochi esempi di queste cose, perché tanti tendono a fallire prima di arrivare alla fine, nel senso che eh, non ce la farei mai a gestire troppi casi particolari, che poi magari appunto ci sono... si scopre facendo queste cose che tante, co tante regole sono solo nel teste delle persone. Ma questo l'hai fatto così, quest'altro l'hai fatto così. Ma perché? Dove sta scritto? Qual è la regola? Eh, ma io perché io so che questo qui in questa condizione va trattato in quel modo. Sì, ma riesci a scrivere una regola che, che possa essere codificata, automatizzata per capire ah beh, no, proprio esatta, precisa non saprei. No? Succedono queste cose. perché poi le... Quello che scoprite è che se parlate con le persone, ci sono molte persone che sono capacissime a fare il proprio lavoro, ma totalmente incapaci di scrivervelo, a capire perché lo fanno, a capire qual è il contesto in cui lo fanno. No? Chi fa sistemi informativi pure, cioè, affronta queste problematiche. Noi dobbiamo stare nel mezzo ovviamente, riuscire a modellare qualcosa che abbia senso, che rispetti le esigenze, ma che si è in grado anche di ottimizzarle, di razionalizzarle, di non imporre dei vincoli non necessari o di non imporre delle procedure bizantine solo perché fino ad ora si, si faceva così. Questo è ovvio che richiede la disponibilità da parte degli utenti del sistema informativo a modificare il loro modo di lavorare. Non puoi dire, guarda che tu fai esattamente come facevi fino a ieri, ma lo fai al computer anziché sulla carta. Non è vero. Non è così. Farai in modo leggermente diverso. Possibilmente migliore, se abbiamo fatto le, le cose bene. Un esempio molto positivo, sempre rimanendo all'interno del Politecnico, è quello degli esami. Quello della registrazione degli esami è un sistema fatto bene perché gestisce tutti gli, i casi possibili. Per cui, posso dare un voto, posso dare, registrare i voti in date diverse a gruppi di persone diverse a seconda delle esigenze. Posso pubblicare i voti prima, eccetera, vanno in automatico. Poi c'è tutta la firma digitale. Eccetera. Quello studiato bene nel senso che riesce a supportare tutti i processi, tutti i casi possibili di cui abbiamo bisogno. E in più dà delle cose che prima non avevamo, voi non vi ricordate quando avevamo gli statini, no? cartace, qualcuno si ricorda? Eh, non ditevi che c'è qualche collega che usa ancora perché mi metto a no, Bisogna fare le code, no? Le code alle macchinette. No, come fate a ricordarvi? Il primo anno magari l'avete ancora usato. Eh, per stampare queste cose appiccicosi che poi si broigliavano, eh, eccetera. E noi dobbiamo appiccicarlo dei registri cartacei di queste dimensioni, portarlo a mano in segreteria, ma soprattutto, vabbè, quello che facciamo adesso, che allora non si poteva fare, è pubblicare i voti. Cioè, quando c'era il registro cartaceo, la pubblicazione del voto, cioè la comunicazione del voto non era gestita. Ogni lo faceva come voleva chi lo metteva sul sito, chi metteva un biglietto fuori dall'ufficio, fuori dal dipartimento, chi quel giorno veniva lì e gli diceva tutti in fila se ti distraevi, non sapete quanto avevi preso, eccetera eccetera. E invece adesso, nel momento in cui io carico il voto, quello che voi vedete si chiama, si chiama valutazione provvisoria, è un voto, tra l'altro ciascuno vede solo il proprio, che è un peccato perché non posso andare a vedere quanto preso l'altro, e tante leggende metropolitane sì, sono scomparse perché qui non, non puoi più vedere i voti, e però è una funzionalità utilissima che è venuta gratis dentro il sistema nuovo prima non c'era quindi noi abbiamo cambiato il modo di lavorare qui non ci sono solo per fortuna esempi negativi allora proviamo a applicare un po' questi io ogni tanto mi perdo in aneddoti ma spero siano utili proviamo a applicare questi concetti dove è finito? al nostro esempio. Allora, la prima cosa che ci chiediamo, o meglio il primo ragionamento che dobbiamo fare, è non basta quasi mai un solo activity diagram, a descrivere l'intero schema informativo. L'intero sistema informativo non fa mai una cosa sola. Quindi ci sono fasi diverse, momenti diversi, dinamiche diverse che conviene descrivere ciascuno in un processo diverso. Soprattutto processi diversi hanno token diverse. Pensiamo al nostro esercizio, al nostro esempio del biglietto chip on paper. Lì ci sono delle operazioni che descrivono cosa succede al biglietto. E poi ci sono altre operazioni che sono la fatturazione mensile. Non ha senso mescolare nel stesso processo. No? Eh, io posso immaginarmi un processo dal punto di vista del biglietto, dove il token è il singolo biglietto e vedo quali sono le attività a cui, attraverso le quali passa la vita di quel biglietto, è un altro processo in cui il token sia la fattura del pagamento mensile. Quindi ogni mese ce n'è un token nuovo e descrive come avviene il pagamento di quel mese. Quindi processi diversi hanno token la cui natura è diversa. È facile, tendenzialmente, come trucco capirlo chiedendosi quanti, quanti di questi vengono fatti, quanti token ho, quante volte questo processo viene percorso. Allora, se la risposta al quanti è diversa, allora sono token diversi e allora vanno in processi diversi. Quanti pagamenti faccio? Una volta al mese per ogni eh, rivenditore. Quanti biglietti attivo? Eh, una volta per ogni biglietto. C'è relazione tra questi due? Quanto? No, sono due quantità. No, sono due cose diverse. Allora non possono essere rappresentate entrambe dallo stesso tocco. Allora, ad esempio, se ci mettiamo dal punto di vista del biglietto, qui do il nome al diagramma, compare anche qua, compare anche qua sopra. Il class diagram, vabbè, ce n'era uno solo e quindi abbiamo lasciato il nome di default class diagram 0. L'Activity diagram, visto che ne avremo di più, ciascuno diamo un nome che ci aiuti anche a ricordare chi era il token. Allora, io comincio a fare una versione semplificata, poi man mano che andiamo avanti con gli elementi sintattici che dobbiamo far vedere, no? il, sul diagramma di processo lo andiamo a rivedere. No? Facciamo una versione prima semplice con ciò che conosciamo. Allora, cosa diceva il testo? Il testo diceva che il biglietto, vado un po' a memoria, aiutatemi se dimentico dei pezzi, viene emesso dall'azienda, viene attivato dal venditore, poi venduto al cliente, il quale cliente lo può timbrare più volte, in base al numero di corse che aveva in fase di attivazione. Okay? Allora, la prima cosa che viene detta sul biglietto è che l'azienda emette il biglietto. L'azienda di trasporto emette il biglietto. Poi abbiamo un rivenditore che attiva il biglietto con n corse. Che può essere 5, 10 o 15, poi io per ora non sto ancora mettendo le frecce, eh, sto cercando solo di estrarre dalla nostra descrizione le frasi attive, quelle in cui c'è qualcuno che fa qualcosa. Poi cerchiamo di vedere le regole con cui queste cose vengono fatte e possono venire fatte. Poi abbiamo il rivenditore che vende il biglietto. E poi abbiamo l'utente che timbra il biglietto. Come abbiamo chiamato con valida. È ciò che succede alla pratica biglietto, al, al ciclo di vita del modulo biglietto da quando nasce a quando muore. Non gli succede nient'altro, vi parlo, non ho dimenticato nulla. Dopodiché, per ciascuna di queste azioni, cosa vuol dire l'utente che compra il biglietto? che mette la manina lì, ma nella pratica del sistema informativo, cosa succede? Utente convalida biglietto, succede che nel mio modello delle classi aggiungo una nuova istanza della classe convalida, aggiungo una nuova riga nella tabella delle convalide e dico in quale autoritettrice è stata eh, timbrata, in quale data è stata timbrata, su quale linea e su quale fermata. E qual è il biglietto, ovviamente? Ce l'ho in questa relazione. Quindi, noi vediamo il processo e vediamo le persone che fanno cose, ma in realtà la vista che stiamo dando è la vista descrittiva, persone che fanno cose. Ma poi c'è anche la vista prescrittiva che dice, guarda, che quando faccio questo, il sistema informativo deve andare a modificare i dati in questo modo, aggiungere una riga in questa tabella con questi valori ben precisi dei campi. Ci sono entrambe le cose, ognuno vede quello che vuole. Se io sono il progettista del sistema che deve programmarlo, lì dentro vedo i dati che devo toccare. Se sono invece, diciamo, più l'utente che deve, il committente che deve dire sì sì, questo processo va bene, vedo di più le persone, l'impatto organizzativo del processo. È tutto insieme. È fondamentale che sia coerente. E in una pagina diversa mi è legato a quel modello concettuale. Quindi sempre mentalmente dobbiamo sempre fare il controllo incrociato. Azienda emette biglietto significa che si crea un nuovo dato in questa tabella dei biglietti, in questo elenco di biglietti, una nuova istanza della classe biglietto. Azienda. Chi è l'azienda? Beh, l'azienda dei trasporti. Dov'è nel modello concettuale? Non c'è. Perché non c'è? L'avevamo deciso la volta scorsa. Non c'è perché è il mio mondo, è il contesto, è l'universo. E quindi non ho informazioni a proposito dell'azienda. Non ho più aziende diverse, ciascuna farà i propri biglietti. No, ne ho una sola. È il mio mondo che mi contiene. Quindi non, ha, non è utile rappresentarlo. Avrei una classe con una sola istanza dentro, una tabella con una sola riga. Cosa serve? Non mi dà informazioni, qua però, questo soggetto mi dice di chi è la responsabilità di compiere quell'azione. La responsabilità è di una ben precisa ente, di un ben preciso ente. Nel modello concettuale, quando vedo biglietto, non so e non voglio vedere chi li crea sti biglietti. Li crea l'azienda, se lo stampa l'utente a casa, c'è una macchina che li sputa fuori da sola, li stampa tutti il Ministero dei trasporti, non lo so. So che a un certo punto qualcuno mette i biglietti dentro, compaiono qui. Nel modello concettuale non si risponde mai alla domanda chi fa che cosa. Non c'è mai il soggetto che fa, che, co è, che compie operazioni. Ci sono informazioni in relazione legate con altre informazioni. La settimana scorsa dicevamo che il modello concettuale dobbiamo immaginarselo come un fotogramma. In un fotogramma non c'è movimento, non c'è azione, non c'è un prima e un dopo. C'è un adesso, adesso cosa vedo? Vedo che ho 18.000 biglietti okay. e se passa un giorno, adesso cosa vedo? Vedo che ne ho 20.000. Okay. Chi li ha messi, chi li ha tolti, perché? Non lo so, non mi interessa qui. Mi interessa qui dove qui vedo cosa devo fare, emettere biglietti e chi è responsabile di farlo. A volte chi è responsabile di compiere un'azione, e io qua guardo il venditore, il venditore è responsabile di compiere questa azione. A volte, come succede qua, il responsabile del compimento di un'azione è anche un ente a proposito del quale noi abbiamo delle informazioni. Non delle lo conosciamo, l'abbiamo rappresentato. Altre volte no. Ok? Qui dove c'è scritto rivenditore è la persona, il gruppo, l'ufficio, l'ente, l'organizzazione, l'azienda, il dipartimento, mettete quello che volete, che è responsabile affinché quella cosa venga fatta. Quindi il soggetto delle frasi che mettiamo qua nel modello di processo è un soggetto nel dominio organizzativo persone vere che sono responsabili di cose da fare la stessa parola rivenditore usata nel modello concettuale ha sempre davanti il prefisso nascosto informazioni a proposito del rivenditore quindi non rappresenta persone fisiche ma rappresenta una scheda informativa con dei dati sopra ed essendo una scheda informativa non può essere soggetto di nessuna azione, può essere solo oggetto, <ride> può essere qualcuno la modifica, la scrive, la crea, ma non è la scheda che è l'informazione sul rivenditore che fa delle cose. Ok? Eh, questo martedì ci siete, qualcuno ci ha già cascato in laboratorio, eh? su quale il progetto è un pochino più complicato, viene da mettere della relazione perché colui, questo fa quell'altra cosa. Non è, non è il modello concettuale il posto in cui lo devo mettere. Ditevelo sempre. Informazione a proposito di, e allora non riuscite più a finire la frase dicendo fa questo. L'informazione sul venditore mettono e mettono l'informazione sul biglietto. No, non esiste. No? Non vuol dire niente, infatti non vuol dire niente. Qui ciò che c'è scritto è che ogni biglietto. Di cui ho alcune informazioni, tra queste informazioni c'è anche l'informazione sul rivenditore che ha attivato. Ok? Allora, tra emette il biglietto e attiva il biglietto che regola c'è? Beh, io potrò attivare il biglietto solo dopo che è stato emesso. E tra emette il biglietto e le altre azioni, eh, l'emissione del biglietto può e deve precedere tutte le altre azioni, quindi può essere fatta in qualunque momento. Quindi il token in questo caso è il biglietto. Una volta c'era un bollino per fare nota, una nota. Non lo trovo più. Scriviamocelo come noticina. Questo è solo un commento, non fa parte del diagramma. Quindi, a questo punto, in questo diagramma, biglietto è al singolare. Per ogni biglietto immaginiamoci un token che fa il giro. E quel token lì, sulla nostra scacchiera, sul nostro gioco del rappresenta quello specifico biglietto. Ho messo 10.000 biglietti, ci saranno 10.000 token immaginari ovviamente, nel sistema informativo, che si ricordano se quei biglietti sono già stati emessi, già stati attivati, già stati timbrati quante volte. Poi il rivenditore vende il biglietto. Allora, dal punto di vista delle azioni umane, compiute dal rivenditore persona la vendita del biglietto è contestuale all'attivazione del biglietto cioè, lo attivo e poi prendo i soldi oppure lo faccio pagare poi lo attivo che è tutto in quel momento lì quindi potremmo pensare magari che siano due attività parallele io, chi sono io per vincolare il rivenditore prima a emettere il biglietto e dopo farselo pagare o viceversa ognuno fa un po' come vuole, come crede anche perché c'è il registro di cassa con cui fa il pagamento e poi c'è la macchinetta per attivare i biglietti che è separata dal registro di cassa a meno che non facciamo un sistema più complicato che abbia anche il registro di cassa dentro non è quasi mai il caso ma prima di chiedermi chi viene prima e chi viene dopo sono in serie e sono in parallelo Proviamo a chiederci, dal punto di vista prescrittivo, il rivenditore vende il biglietto, quale traccia lascia nel sistema informativo? Cioè, qual è la differenza tra i dati memorizzati qua dentro, prima e dopo l'esecuzione dell'azione rivenditore-vende il biglietto? Cosa cambia? Quale numero viene cambiato o quale dato in più viene inserito? il no, numero di corse lo faccio qua, nell'attivazione nel pagamento, il rivenditore vende il biglietto vendere il biglietto significa che io lo do in mano al cliente e lui mi dà i soldi ma eh? che non dire vendere che spera, allora che informazioni qua mi possono dire se quel biglietto è stato venduto o no? nessuno, non c'è. Allora, se le due luna, o non c'è ma deve esserci, oppure è giusto che non ci sia, e allora questo non ha senso di giusto. Cioè io non posso qua mettere un'azione che non ha traccia sul sistema informativo. È come se mettessi il cliente e saluta il rivenditore. Eh, sì, speriamo, no? sono persone educate, ma cosa ne sa il sistema informativo se l'ha salutato o no, oppure se l'ha salutato in modo poco gentile? È la stessa cosa, sono azioni che avvengono nel mondo reale, ma di cui il sistema informativo mio, questo qui che sto progettando, non ha conoscenza. Allora... Qui mi chiedo qual è il confine del mio sistema informativo, cosa deve trattare e che cosa vuole, deve gestire anche i pagamenti? No, il pagamento lo farai al recettore di cassa e poi avrai i dati, li trasmetta al commercialista in qualche modo, ma è tutto un altro mondo, no? non fa parte del sistema di gestione dei biglietti in questo caso. Il sistema informativo non è integrato col pagamento. Non c'era da nessuna parte scritto nel testo per cui non vedo perché devo complicarmi la vita a inventarmi cose che non ci sono. Quindi è giusto che io non abbia informazioni sui pagamenti, io so che lui ha attivato il biglietto, poi magari un rivenditore che fa beneficenza vede uno che ha bisogno di andare entrambe e gli dice: Ti regalo un biglietto, ti metto 5 corsi e te lo regalo, non te lo vendo. Può farlo? Sì. Posso, so, mi accorgo la differenza? No. suo figlio e gli dà il carnet da 15 perché ha parlato il figlio di andare a scuola non è Poi non chiedetevi se il prodotto fiscale è corretto oppure no, non mi interessa. Ci sono tre che lavorano in quell'edicola, ma uno solo è capace sì. di usare questo sistema. Allora lui al mattino ne attiva un po', attiva un po' di biglietti da 5 cose, un po' da 10, un po' da 15 e li tiene lì nel cassetto già attivati. Così, quando arriva la ressa di persone, anche gli altri collaboratori che magari non sanno usare la macchinetta, o semplicemente per far più in fretta, te lo dà già attivato. Ma i casi sono milioni, no? Chi siamo noi per vincolare? il discorso di prima, mettere un vincolo perché ci sembra giusto così? No. Serve? No. Serve vincolare? No. Serve avere quell'informazione? No. Allora basta, togliamola. Noi gestiamo l'attivazione. La relazione tra attivazione e vendita attendere, asinteticamente sarà uno, uno, ma in modo puntuale un'attivazione, una vendita è una regola che non ha senso, uno non ha senso mettere e due non abbiamo neanche modo di verificarla, perché il mio sistema informativo non lo sa. Questo cosa vuol dire? Che c'è una fase del processo che è stata descritta nel testo, è ragionevole, avviene ma non lascia una traccia nel sistema informativo così come l'abbiamo delimitato. C'è la macchinetta per attivazione ma non c'è il registro di cassa dentro. E quindi non la rappresentiamo. Ok? È sempre più difficile sapere cosa togliere che cosa mettere, eh? Queste, questo tipo di ragionamento. Bon, adesso in un po' la strada in discesa. Però la domanda da farci è sempre la stessa. Che traccia lascia quell'attività nel sistema informativo quando viene eseguita? Eh, lasciare traccia significa che dopo che l'ho eseguita, quando il token sta uscendo da sotto, avrò alcuni dati, alcune tabelle che sono diverse rispetto a quelle che avevo prima. Se non so dire quali... Cioè c'è problema di coerenza, come minimo di coerenza. Ok, adesso noi non possiamo fare così perché la convalida del biglietto può avvenire più volte, molte volte. Dobbiamo creare un costrutto in cui questa convalida del biglietto si possa ripetere più volte. Allora, questo lo possiamo fare semplicemente col blocco di scelta, usato in modo un po' non convenzionale, cioè al contrario. Dicendo l'utente convalida il biglietto e poi può tornare a convalidarlo ancora. Qui abbiamo un blocco di scelta, che è questo qua in basso e un blocco di ricongiunzione che è quello in alto. Sono al contrario, normalmente la scelta è sopra, la ricongiunzione è in basso. Quello serve per fare delle alternative. invece lì invece con la ricongiunzione in alto e la scelta in basso, creo delle ripetizioni, dei loop. Vedete facciamo un loop, entro di qua, scendo, vado da biglietto, poi posso uscire da destra ritornare su, <coughs> questo è semplicemente un punto che mi permette di entrare con i token da due lati diversi e andare avanti. Quindi con questo costrutto io posso ripetere l'azione, l'utente con base del biglietto, e decidere quali sono le condizioni che l'azione possa essere ripetuta dove, qua sotto, sull'uscita del blocco di scelta. Come faccio e devo indicare la cosiddetta guardia eh? vedete che se io seleziono eh, un arco uscente tra le proprietà di quell'arco ce n'è una che si chiama guardia quindi io posso scrivere fare il doppio clic e cominciare a scrivere oppure scriverlo qua qual è la condizione che decide se se non posso, se, devo, se il token deve andare a sinistra o a destra nel momento in cui arriva qua questa condizione se sono bravo riesco a scriverla usando le informazioni del modello concettuale allora noi avevamo questo modello concettuale e come facciamo a sapere se il biglietto è ancora convalidabile, c'è ancora le corse dentro o no? Vabbè, L'avevamo detto la settimana scorsa, no? Due fa. Ah. E ci avevamo detto, ah, io lo so perché io so quante corse avevo all'attivazione, corse COT, e quante temperature ho già fatto. E quindi, dalla differenza tra numero di corse totali e convalide già fatte, capisco quante sono le convalide ancora da fare. Quindi se il numero, il conteggio delle convalide è già uguale al, come si chiamava, tot, corse, corse tot, se corse tot, che è un attributo che è uguale e qui non ho un attributo che mi dica esplicitamente quante convalide sono state fatte però le posso contare poi scrivere la quale se sequela perché non siamo obbligati a arrivare a vedere dei dati conta per chi è sempre sottinteso, il biglietto il token è il biglietto io so già qual è il biglietto, quindi il numero di costi totali di quel biglietto e conta le convalide di quel biglietto se le convalide che ho già fatto comprena quella appena fatta è uguale al numero di costo totale che c'è su questo biglietto eh, il biglietto non vale più e quindi non può più fare nulla all'interno del sistema informativo viceversa se il numero di convalide fatte è ancora minore delle corse totali che erano state precaricate l'attivazione sul biglietto, allora posso ripetere. Quindi carico 5 corse convalida il biglietto. Convalidare fa sì che venga aggiunta un'operazione di convalida legata a quel codice di biglietto e quindi questo conta convalida quando arrivo qui vale 1 allora il token arriva qua e dice che okay, 1 è uguale a 5 o è minore di 5? è minore e quindi posso tornare qui qui il token rimane fermo fino a domani, dopodomani, giovedì prossimo, quando prenderò l'autobus e timbrerò ancora il biglietto quando dovrò timbrare decrementa, anzi non decrementa niente, registra la nuova convalida e quindi mi conta convalida e a questo punto vale 2, che è ancora minore di 5, non è uguale a 5 e così via. Sì. Cioè, quando dobbiamo il biglietto, presuppone che, che qui, ad esempio, io una borsa, Che, in qualche modo, il sistema informativo sappia che quel biglietto è stato preso. Eh. Il problema è che qua avevamo scelto di non avere il dato costo rimanenti. No? Proprio per evitare di avere poi un dato abbondante. totale le costo, costo rimanenti e il numero di compiler, o, tra i dati che sono in relazione tra di loro non è economico il modello, nel senso che poi c'è eh, il rischio di disallineamento. No? E quindi, se avessi scelto, magari non interessava le ore di convalio, tutte queste informazioni, ma solamente il numero di corse, allora avrei avuto magari due, due dati, corse totali, corse rimanenti, e decrementato quelle. Però. È, è questa già, è questa. Utente con valido biglietto non sta descrivendo, sta anche descrivendo ciò che fa l'utente, lato descrittivo, ma sta anche specificando ciò che fa il sistema informativo in risposta a quell'azione, cioè inserire il nuovo valido Qui non lo vado a scrivere, cioè l'ho scritto, ho scritto con parole semplici, descrivendolo dal punto di vista dell'utente. In realtà. Non è un'altra attività quella che decrementa, inserisce la nuova corsa. Se avessi due attività diverse, prima una e poi l'altra, potrebbe esserci il caso in cui la prima l'ho fatta e la seconda non ancora. Ma il fatto che la prima l'abbia fatta non ha lasciato traccia. Se non quando puoi farlo la seconda. Non sono scindibili, separabili. No? È la stessa cosa, che o avviene o non avviene avviene perché è avvenuto, io so che è avvenuta perché in questa tabella è comparsa è comparso un dato in più quindi io descrivo ciò che succede ma il fatto che succeda davvero qualcosa eh, è misurabile, è visibile solo se ciò che succede va a modificare i dati in modo della poi noi per dirlo una frase più sintetica, diciamo, lascia traccia nel sistema informativo. Noi nel disegnare il diagramma di processo non stiamo a dettagliare proprio con le formulette la tra quale traccia lascia, no? A meno che non sia magari non banale, allora lo stiamo a spiegare, ma se no è la stessa cosa. Quando vedi questo blocco, vedi due cose contemporaneamente. Vedi cosa fanno gli utenti e vedi cosa fa il sistema, che deve registrare il fatto che questa operazione è avvenuta. Non sono due cose separate, ma sono le due facce, quella descrittiva e quella prescrittiva della stessa azione. Altre domande? Un po' di tregua? Ok.